Sì, grazie Presidente. La eh, ritiriamo per portarla nella seconda metà di settembre. Vorrei però specificare che quanto scritto oggi sui giornali non ha alcun fondamento di verità. Il gruppo è compatto anche su questo argomento che è presente all'interno delle nostre linee programmatiche così, nel progr così come nel programma con cui siamo presentati alla città. Nello specifico linee programmatiche al punto 3, punto 1, punto 4. Il gruppo è compatto e quindi lo porterà avanti, ovviamente però ieri in capigruppo le altre forze politiche hanno teso la mano anche ad un dialogo affinché si possa discutere tutti insieme di un importante provvedimento che riguarda la città, quindi noi in maniera democratica crediamo che sia giusto aprire questa fase di interlocuzione nei prossimi giorni per fare in modo che il provvedimento sia il più condiviso possibile da tutte le forze politiche che rappresentano i cittadini di Roma. Grazie. Grazie.